Ciao a tutti, ecco qua il nostro ukulele, è uno strumento simile a una chitarra, però ha soltanto quattro corde invece delle sei della chitarra e quindi è anche più facile da suonare, molto adatto alle mani di un bambino o di una bambina, come Olimpia, per fare dei semplici accompagnamenti va benissimo. Vediamo come si contano le corde, le corde si contano a partire dal basso, risalire verso l'alto, quindi la corda più in basso è la prima poi c'è la seconda corda, che è quella subito sopra, poi c'è la terza e infine la quarta. Le quattro corde sono accordate, a partire dall'ultima, lo so che è un po' strano ma ci si fa l'abitudine, in Sol, Do, Mi e La. Se ascoltate bene vi accorgete di una particolarità, ossia la quarta corda, l'ultima, non è la più bassa. La più bassa è la terza, poi in ordine di altezza c'è la seconda, poi c'è la quarta e poi c'è la prima. È un po' strano, ma è anche la caratteristica che gli dà quel suono così particolare nel momento in cui accompagniamo un brano. Come si accorda? Si usano queste manopole che prendono il nome di chiavi e o con un'applicazione del cellulare o con un accordatore o anche seguendo il suono che adesso vi farò sentire si accordano le corde in modo che siano nel giusto ordine quindi si inizia dal Sol che è questa nota qua poi si passa al Do poi al Mi e infine al La questo è il suono finale molto tipico, molto particolare come bonus oggi, come extra impariamo subito il primo accordo che è l'accordo di Do si preme con il dito il terzo spazio che vedete da qua sulla prima corda e il suono è quello dell'accordo di Do Ci vediamo tra poco per un'altra lezione. Ciao!